buongiorno a tutti allora in questo video voglio riportare una storia che ho ascoltato in un audiolibro e questa storia è molto simpatica perché parla proprio del minimalismo non in maniera diretta ma in maniera indiretta parla di un professore che prende il caffè con i suoi ex alunni cosa c'entra il minimalismo lo scopriremo ben presto un gruppo di ex studenti universitari andarono a trovare il loro vecchio professore di economia molti di loro avevano trovato delle ottime posizioni bancarie, società di consulenza ed importanti multinazionali. Ben presto, il professore e i suoi ex studenti si trovarono a parlare della vita, della felicità, del lavoro e dello stress. Nel pieno della discussione, il vecchio professore, sempre attento alle buone maniere, volle offrire loro del caffè e andò in cucina. Nel giro di pochi minuti, un'inconfondibile fragranza di caffè si diffuse per tutto l'intero appartamento e il docente tornò con un vassoio pieno di tazze, ognuna diversa dalle altre, alcune di porcellana, altre di vetro, altre di cristallo, alcune di aspetto molto semplice, altre all'apparenza molto costosa. Il professore aspettò con pazienza che ognuno dei suoi ex studenti scegliesse la sua tazza preferita, quando ciascuno ebbe la sua tazza di caffè in mano, il professore disse «Come avete notato, tutte le tazze che sembravano belle e costose sono state prese per prime, lasciando per ultime le tazze semplici. È normale che ciascuno di voi cerchi di ottenere le cose migliori, ma questa è anche la fonte del vostro stress. Ricordate? Quello che volevate davvero era il caffè, non le tazze» ma ognuno di voi si è soffermato a prendere la tazza migliore non soffermandosi sul caffè, cercando di vedere il compagno al suo fianco. Certo di aver ottenuto l'attenzione dei suoi ex studenti, il vecchio professore concluse il suo discorso. Cari ragazzi, la vita è il caffè e la felicità è il suo aroma. Il lavoro, lo status sociale, i vari gingilli di cui ci piace circondarci non sono altro che tazze. Sono solo oggetti che contengono il caffè e il suo aroma, nulla di più. Non permettete mai alle vostre tazze di decidere per voi. Imparate a godervi il caffè. Lo so, può sembrare una storiella stocchevole di social, perché in realtà lo è. Una, una storiella messa su eh, la vita e il caffè però in realtà a eh, una prima visione può sembrare una cosa così che lascia il tempo che trova una seconda visione c'è cioè un, una similitudine, una metafora adesso non mi ricordo la differenza tra similitudine e metafora comunque c'è questa storiella che in qualche modo ci dice di come molte persone vivono la vita guardando le tazze e non il caffè guardiamo solo il contenitore e non effettivamente l'aroma la felicità e questo sapete che è il motivo per cui molte persone si avvicinano al minimalismo Perché in qualche modo si stanno inconsciamente rendendo conto Che stanno collezionando tante tazze e poco caffè Prendono sempre il caffè scadente a risparmio Mentre per le tazze eh, prendiamo quelle belle ricamate di oro di advento. Il minimalismo è questo Andare a cercare il caffè migliore e non la tazza migliore. Purtroppo, miei cari mannaggia, stavo pensando che la società, ovvero quell'insieme di messaggi comuni oppure sposati dai tanti, possono effettivamente influenzarci e farci interessare alla tazza e non al caffè. Il professore, infatti, all'alto della sua saggezza, ha detto a questi giovani brillantinati ok ragazzi guardate il vostro lavoro siete bravi, siete belli però non scordatevi il caffè Roma io sento già qualcuno che sta guardando il video eh Silvio però non puoi dare la colpa alla società non puoi, no, non sto dando la colpa alla società però effettivamente per adesso se tu guardi una prima elementare una seconda elementare le mamme al di fuori tra loro si dicono quanto ha preso tua figlia? quanto ha preso tua figlia? è un sistema, il sistema scolastico il sistema mondo in cui viviamo società occidentale se non altro che ci insegna ad essere competitivi a essere meglio, migliore di qualcun altro. Infatti, una storia c'è un punto in cui dice "Guarda, questi ragazzi non solo sceglievano la tazza migliore, ma andavano a vedere quella che avevano scelto i loro compagni". Ecco, è facile poi, no, andare a eh, cadere nella mentalità "Ok, guardo la tazza, non guardo me stesso". è un fervoro, ma eh, veramente, perché io credo che il sistema mondo deve essere rivoluzionato e una delle mie missioni una delle mie visioni per questo canale è proprio questo se tante persone dicono una certa narrativa io ne dico un'altra se acquisisco una certa popolarità è buono che posso influenzare molte persone a pensare in maniera diversa a pensare alla scuola in maniera diversa eh ma qui ce ne avrò tante a dirne tante tante tante per ora devo andare a lavorare mi sta aspettando un collega e quindi eh, vi saluto con affetto e speranza ciao mannaggia Ah, eh, mi stavo scordando, per favore, per farmi appunto diventare popolare e cambiare un po' questa mentalità, eh, commenta, lascia un like, condividi, per me sono importantissime queste cose, perché ho detto, questa è la mia visione, vorrei quanto prima possibile poter far diventare questo un mio mestiere, fra virgolette, e quindi devo in qualche modo trovare un modo per viverci. Vabbè, eh, dai, ciao!